Una volta che il docente ha effettuato l'accesso sull'applicativo SOPS con le sue credenziali personali, può lavorare sulle funzionalità relative al bonus docenti mediante la voce di menu bonus docenti posto in alto a destra. Selezionando la voce di menu bonus docenti vengono presentate diverse sezioni. La prima, dove è possibile vedere l'epilogo del bonus relativo ai vari anni scolastici del docente, e quella relativa al riepilogo bonus. Con il riepilogo bonus, il docente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo dei bonus percepiti nei vari anni scolastici con la situazione della disponibilità iniziale del bonus e la disponibilità residua. Il docente ha la possibilità di filtrare l'anno scolastico di riferimento su cui vuole visualizzare il riepilogo del bonus oppure visualizzare tutti i riepiloghi di bonus percepiti senza applicare nessun filtro. Il sistema mostra la disponibilità iniziale e la disponibilità residua. La disponibilità iniziale è un valore che non cambia ed è il valore che il docente ha come disponibilità del bonus a inizio anno, mentre invece la disponibilità residua è un campo calcolato automaticamente dal sistema come disponibilità iniziale meno il totale delle spese inserite sul sistema relative al bonus docenti. Quindi è un totale che viene calcolato automaticamente dal sistema e permette al docente di sapere l'importo residuo che può ancora spendere sul proprio bonus annuale. Per inserire i giustificativi di spesa il docente deve sempre andare sulla voce di menu bonus docenti e selezionare la sezione giustificativi di spesa. In questa sezione il sistema presenta tutti i giustificativi di spesa del docente con la possibilità di applicare diversi filtri quale l'anno scolastico dove è una tendina da cui il docente può selezionare l'anno scolastico su cui vuole applicare il filtro o periodo di giustificativo con una data inizio e data fine rispetto alla data dei giustificativi che vuole visualizzare. Nel caso specifico io voglio per esempio visualizzare i bonus relativi all'anno scolastico in corso, 2020-2021, quindi seleziono l'anno scolastico e con il bottone cerca applico il filtro eh, sull'anno sull scolastico che mi interessa visualizzare. Con Azzera ricerca posso eliminare tutti i filtri selezionati precedentemente, con il bottone inserisci invece posso inserire delle voci di spesa. Qualora il bottone inserisci non fosse visibile, visibile, vuol dire che il docente ha già effettuato una rendicontazione delle spese per l'anno in corso e quindi non ha la possibilità di inserire nuovi giustificativi di spesa. Premendo il bottone inserisci il docente può accedere alla pagina di inserimento del giustificativo di spesa. Anche in questo caso il sistema propone il riepilogo del bonus relativo all'anno scolastico in corso con l'importo iniziale e l'importo residuo. In questo caso i due valori corrispondono perché non è stato ancora inserito nessun giustificativo di spesa e quindi è disponibile eh, l'importo complessivo del, del bonus a inizio anno. Nei dati del giustificativo il docente ha la possibilità di inserire i dati del giustificativo di spesa che vuole rendicoltare sul proprio bonus. Il sistema propone l'anno di riferimento eh, come anno scolastico in corso, quindi non è possibile modificare il primo campo che viene selezionato sotto i dati del documento e può specificare tutti gli altri campi successivi. Come tipologia di documento il sistema propone alcune tipologie da selezionare, quindi il docente dovrà specificare e selezionare una di queste tipologie, quindi in questo caso potrei eh, lasciare la fattura, inserire il numero, che può essere anche una combinazione di lettere e cifre, quindi in questo caso metterò il numero della fattura che voglio inserire, la data che viene compilata mediante un calendario e che deve ricadere all'interno del periodo della, di validità dell'anno scolastico, quindi dal 1 settembre al 31 agosto scolast dell'anno scolastico specificato. Mediante la selezione di un giorno dal calendario e premendo OK è possibile inserire la data selezionata all'interno dell'applicativo. L'importo del giustificativo sarà l'importo complessivo riportato nella fattura, e nel caso di numeri decimali è necessario eh, diciamo, distinguere i decimali mediante la virgola. Quindi, per esempio, immagino di avere una fattura di 450 ,20 euro, 20. Il giustificativo rendicontato il è un campo bloccato, quindi non può essere inserito dal docente e semplicemente riporta l'informazione se il giustificativo è stato inserito in una rendicontazione delle spese. Quindi è un campo comunque che viene valorizzato automaticamente dal sistema e non è compilabile dal docente. Il nome file giustificativo invece riporta il nome del file che è stato caricato sul sistema relativo all'anteprima dell'immagine all del giustificativo di spesa. Quindi premendo carica allegato, il docente ha la possibilità di cercare sul proprio computer il file relativo alla fattura che sta inserendo e uh, fare, caricarlo sul sistema. Quindi con scegli file, io mi posiziono sulla directory in cui trovo il mio giustificativo di spesa, lo seleziono. Premo apri, a questo punto il sistema mi propone il nome del file che ho selezionato e con il bottone allega è possibile inserirlo nella pagina del mio giustificativo di spesa e come vedo l'inserimento ha dato a buon fine perché nel nome file viene proposto il nome del file che io ho selezionato precedentemente con sostituisce allegato è possibile sostituire l'allegato appena inserito quindi con la stessa modalità che ho fatto appena vedere è possibile selezionare un altro file col download allegato invece è possibile vedere l'anteprima del file che ho appena scaricato quindi premendo download il sistema in fondo mi fa vedere il file del, diciamo, del giustificativo che ho inserito e premendo il, sul file è possibile vedere l'anteprima del, della mia fattura in questo caso poi ho compilato tutti i dati, quindi posso, dare il bottone, posso premere il bottone salva per salvare il giustificativo e il sistema con questo messaggio in alto mi evidenza che il caricamento del giustificativo è andato a buon fine. Qualora io non inserisca altri dati ma prema il bottone esci, il sistema mi evidenza che mancano le voci di spesa del giustificativo. Le voci di spesa sono indispensabili per poter rendicontare il giustificativo eh, alla segreteria, quindi qualora il sistema mi evidenzi questo messaggio è necessario ultimare il caricamento del giustificativo in modo che poi abbia esito positivo la rendicontazione delle spese verso la segreteria. In questo caso premendo l'immagine eh, con la matita è possibile entrare in modifica all'interno del giustificativo di spesa e completare le, le informazioni che mancano. Quindi io ho premuto l'immagine della matita, ho di nuovo la possibilità di visualizzare e eventualmente anche modificare i dati che avevo appena inserito precedentemente e inserire le voci di spesa che sono proprio quelle informazioni che il sistema mi eh, informa di aver dimenticato di inserire. Quindi con il bottone inserisci io posso effettuare l'inserimento della voce di spesa, cioè posso specificare a, quella, a quale voce di spesa ammesse per il bonus appartiene la, la fattura che ho appena inserito. L'elenco delle, delle voci di spesa è un elenco precompilato, non può essere inserito manualmente dal docente, ma semplicemente deve eh, ehm, scegliere la voce di spesa pertinente alla fattura o al giustificativo che ha appena è inserito. Una fattura può avere anche più voci di spesa ammesse al bonus, quindi in questo caso verranno eh, aggiunte più righe a seconda delle voci di spesa che si vogliono inserire. Immaginiamo che sia una fattura per due voci di spesa, allora in questo caso inserisco la prima voce di spesa, per esempio iscrizioni a corsi, specificando l'importo parziale relativo a questa iscrizione ai corsi, quindi immagino per esempio 100 euro relative all'iscrizione per corsi. E con l'immagine del dischetto posso salvare la mia voce di spesa. A questo punto poi inserirò la seconda voce di spesa, che per esempio potrebbe essere relativa a ingresso a museo. Allora in questo caso ho inserito una seconda voce di spesa e specifico che per esempio eh, 250 euro sono relativi all'ingresso a musei, mostri eccetera. E con il dischetto do sempre la possibilità di salvare la voce di spesa. Con il cestino ho la possibilità invece di cancellare una voce di spesa che ho eh, inserito erroneamente, mentre invece con la matitina è possibile modificare la voce di spesa qualora mi accorga che il, ho commesso un errore. Per esempio se premo la matitina sulla prima voce di spesa, il sistema apre nuovamente la riga relativa alla voce di spesa e io ho la possibilità di specificare la voce di spesa che ho erroneamente eh, diciamo, valorizzata precedentemente. Con il bottone dischietto eh, è possibile nuovamente inserire e eh, salvare le modifiche che ho appena riportato. Con il bottone salva della pagina poi ho la possibilità di salvare complessivamente il giustificativo di spesa. Volevo solo far notare che uh, a questo punto il sistema, come avevo detto prima, uh, ri, um, aggiorna automaticamente l'importo residuo del bonus come importo iniziale meno l'importo della fattura. In questo caso l'importo della fattura però ammesso al bonus non è 450,20, ma è l'importo che ho inserito nelle voci di spesa, perché una fattura può contenere anche degli importi che non sono ammessi per il bonus e quindi il sistema tiene per valide le 350 euro specificato nella voce di spesa quindi a 500 euro toglie 350 euro di voci di spesa ammesse a bonus e mi eh, informa che il residuo da poter spendere sul bonus è di 150 euro. Il sistema permette di caricare giustificativi di spesa finché il residuo è maggiore di zero. Quindi una volta che il docente ha esaurito la disponibilità del bonus, il sistema blocca l'inserimento dei giustificativi di spesa e il docente deve procedere con la rendicontazione delle spese. Ritornando nel nostro elenco, quindi con il bottone ESCI, anche in questo caso il sistema visualizza il giustificativo che ho appena inserito con l'anno scolastico di riferimento e l'importo ammesso a bonus che è di 350 euro. Come indicavo precedentemente, a questo punto è necessario procedere con la rendicontazione delle spese che verrà poi inoltrata alla segreteria in modo che gli importi e i giustificativi di spesa inseriti dal docente siano eh, controllati dalla segreteria e quindi siano ritenuti validi per la rendicontazione. Senza questo passaggio eh, il sistema eh, non rende visibili i giustificativi alla segreteria e il, il docente perde il bonus per l'anno scolastico successivo in quanto non risulta eh, aver speso eh, il, il proprio bonus eh, disponibile per l'anno scolastico in corso.